Eccoci, dovremmo essere già online. Eh, intanto eh, ringrazio Stefano, Walter e Monica di aver accettato l'invito che, come Transform, vi abbiamo inviato per ragionare un po' insieme su quella che è la situazione della casa, una situazione che eh, diciamo c'ha un pregresso pesante che ancora non trova via d'uscita eh, non soltanto da noi, che pure diciamo, viviamo una condizione particolare, ma è un tema che viene affrontato a livello europeo se non globale. E con me nella redazione c'è Alessandro che a cui do subito la parola per introdurre un po' la discussione di oggi e, e e presentare un po anche il lavoro che come transform vogliamo abbiamo fatto e vogliamo continuare a fare su questo tema e perché pensiamo appunto che purtroppo la cosa eh, si protrarrà e, e avrà anche rispotti eh, pesanti soprattutto eh, dopo eh, lo sblocco diciamo dei eh, degli sfratti che era stato appunto messo in opera eh, per eh, fermare diciamo quello che succedeva durante la pandemia una pandemia che ha ancora di più impoverito eh, le, le classi popolari che lo vediamo oggi anche eh, non soltanto per le questioni di lavoro ma pensiamo soltanto alle bollette e a tutto quello che c'è da pagare all'aumento degli affitti alla gentrificazione eh, delle nostre città e quindi è una situazione davvero pesante. Eh, come, eh, come rispondere a questa crisi e come eh, immaginare delle soluzioni è un po' eh, un tema, diciamo, all'ordine del giorno, anche se è un ordine del giorno che dura ormai da diverso, diversi anni. Eh, ricordo le battaglie che Parter, Monica, tutti noi abbiamo fatto negli anni passati dalla finalizzazione alla cartolarizzazione del, del allora ministro Tremonti in avanti quindi eh, sulla casa eh, molte delle politiche si basano eh, e quindi pensiamo che sia un tema eh, ai noi ancora eh, all'ordine del giorno e eh, speriamo eh, di poter avanzare su, anche con questi piccoli incontri su una proposta, una creazione di una forza eh, capace insomma di, di, se non altro, di immaginare una soluzione. Questo è un po' il tema che vorremmo affrontare oggi, però come ho detto do subito la parola ad Alessandro che eh, illustra meglio diciamo, la situazione in generale. Alessandro salve a tutti. Eh, dunque, noi come Transform abbiamo cercato di seguire un po' eh, questo tema, cioè di aprire un, insomma no, alcuni osservatori. Eh, abbiamo pubblicato nel, nel, negli ultimi mesi un po' di articoli, eh, in particolare sulla situazione italiana, poi sulla situazione europea, in particolare sulla situazione tedesca abbiamo seguito la questione del referendum di Berlino che è stata un'iniziativa interessante nel panorama europeo e globale che rappresenta anche come dire, eh, il, un passaggio, diciamo un risultato di una mobilitazione che anche nel caso di Berlino è, è stata piuttosto vivace per eh, almeno un decennio. Uh, poi abbiamo seguito anche la situazione americana, perché anche negli Stati Uniti uh, ci sono circa stime varie, diciamo intorno a un milione e mezzo di persone che vivono per strada. Poi negli Stati Uniti ci sono fenomeni strani come le persone che vivono nelle case mobili, no? eh, che, eh, e quindi diciamo ecco, è un fenomeno che, che anche negli Stati Uniti ha una sua rilevanza, anche perché... E, diciamo negli ultimi anni eh, c'è stato un passaggio uh, un incremento della, della dimensione dell'affitto rispetto all'acquisto delle case poi c'è stata la crisi del 2008 che era poi una crisi sostanzialmente scaturita da, dalla questione dei mutui e delle di, di, di famiglie di, e non solo di famiglie eh, che, eh, per l'acquisto delle case Ecco ora vorremmo appunto continuare a seguire questo tema perché pensiamo che tra tutti i problemi che un paese come l'Italia ha, da un punto di vista sociale, economico, oltre che politico, il tema del, appunto, del diritto alla casa, del diritto all'abitare, sia un tema che appunto è sicuramente assai rilevante e che eh, con questo quadro, appunto poi eh, Roberto citava il fatto che dal primo di gennaio è finita la sospensiva rispetto agli sfratti e quindi nonostante che siamo ancora in una pandemia, perché non è che abbiamo risolto il problema, però eh, che era stata motivata appunto con, con, con il fatto che vivevamo una situazione di emergenza legata alla pandemia, eh, Ecco, sono, ripresi, sono ripresi con, con l'ENA, ecco, forse non si sono mai in realtà interrotti, anche se, però diciamo c'è stato certamente un calo. Adesso invece sono ripresi a Roma, per esempio, credo che siano intorno alle 40-50 famiglie a settimana che, che vengono sfrattate. Ecco. Um, e in una condizione in cui nelle aree metropolitane c'è un fortissimo disagio uh, abitativo uh, con uh, situazioni appunto di una città come Roma 8000 ufficialmente persone che vivono per strada a uh, diciamo uh, 10.000 persone ufficialmente che vivono in occupazioni considerate illegali e abusive e in sentenza recente del TAR uh, prevede l'evacuazione di queste persone, quindi la messa in strada. Ce ne sono almeno 12.000 in attesa di una casa popolare e circa 50.000 famiglie hanno fatto richiesta nel 2020 del contributo affitti. Questo per dire Roma, ma probabilmente se andiamo a Milano la situazione è molto differente, se andiamo a Napoli. Eh, uguale insomma tutte le aree grandi le aree grandi metropolitane eh, sono in sofferenza da questo punto di vista. Ecco allora io vorrei che eh, facessimo un primo giro, magari partendo eh, da ciascuno di voi rispetto alla valutazione che dà eh, rispetto al quadro della situazione, dal, punto, dal vostro osservatorio, dalla vostra attività che le vostre organizzazioni svolgono. E, e poi magari eh, so, come secondo giro lo farei su quelle che, che sono dal, sempre dal punto di vista del vostro osservatorio le risposte che le istituzioni stanno dando o non stanno dando al problema eh, del disagio abitativo, in particolare poi degli sfratti e poi chiuderei diciamo, ecco, giusto per darvi un'idea di come vorrei strutturare la cosa. Eh, eh, le, le, un ragionamento sui prossimi mesi in termini di mobilitazioni, in termini di prospettive, in termini di, della possibilità di costruire una strategia che metta insieme diciamo, più tutte le, tutti coloro che sono attivi da un punto di vista politico, culturale, sociale. Eh, e qui, qui ci metto anche, io faccio parte di un'organizzazione di volontariato, anche chi lavora. Eh, poi eh, in prima diciamo in prima battuta cercando di dare delle risposte che spesso sono piuttosto difficili da dare no? perché gli strumenti sono, sono limitati ecco. e quindi ragionare su, sulla possibilità di costruire diciamo, non dico un movimento ecco, però almeno diciamo, una, una mobilitazione un'attenzione eh, rispetto al tema del disagio abitativo che faccia pressione visto che appunto si, si, ci sono delle risorse, ecco ci sono delle risorse, eh, almeno così ci viene raccontato, pubbliche che potrebbero essere messe anche su questo tema e, e anzi dovrebbero essere messe per quello che il PNR dice no, rispetto al uh, tema del, del, del disagio abitativo. Ecco, allora io non so, magari cominciamo da da Stefano più che altro perché eh, eh, coglierei anche l'occasione eh, di segnalare che appunto eh, anche noi come trasformo cerca abbiamo cercato di dare diffusione all'iniziativa che Sciopero degli affitti ha fatto che è quella di aver costruito, di, insomma realizzato un manuale di autodifesa degli sfratti e eh, quindi magari ecco all'interno di questo ragionamento più generale cioè del quadro della situazione pregherei Stefano di anche di, di raccontarci un po' eh, che cosa contiene questo manuale che è scaricabile eh, anche sul nostro, sul nostro sito eh, da chiunque lo voglia fare. Prego. Grazie mille Alessandro. Allora, sì, ehm, molto più brevemente possibile, io volevo appunto presentare questo lavoro che abbiamo fatto eh, All'interno della rete Sciopero degli affitti, che però è una rete molto diffusa, vaga, non, non, non, nessuno di noi ci tiene a rivendicare una proprietà di niente, anzi in realtà l'obiettivo è che il manuale circoli il più possibile, che arrivi a m, quante più, soprattutto persone in difficoltà, possibile. E, perché di fatto cioè, in parte è una produzione originale, nel senso abbiamo aggiunto delle parti che non erano mai state scritte, per esempio queste linee guida su come scrivere la petizione all'ONU, eh, di cui poi vorrei parlare un pochino, ma mh, gran parte del resto del manuale, cioè come avviene una procedura di rilascio dell'immobile, come si organizza un picchetto antisfratto. Eh, quali sono gli strumenti per opporsi durante la fase esecutiva, ehm, eh, come, come comportarsi nei confronti delle istituzioni, eh, del, dei, dei, dei vicini nel momento in cui una famiglia si trova sotto sfratto, sono tutte cose che comunque erano già state scritte in altre forme, in altri modi, un'infinità di manuali antisfratto che sono stati prodotti in Italia, diciamo, ehm, in, in tantissime città d'Italia ne, negli anni scorsi. Eh, ovviamente la lotta contro gli sfratti è una lotta che ha un mezzo secolo di vita, eh, diciamo, ha decenni e decenni di storia, e nessuno pretende eh, di, di arrivare dal nulla e, e, e, dettare, e dare regole a nessuno. No? Quindi, noi abbiamo imparato tanto dalle esperienze precedenti, abbiamo aggiunto dei tasselli che sono molto specifici di quello che è successo eh, con, con lo scoppio della pandemia, no? per cui questa l'idea dello sciopero degli affitti, che sostanzialmente il primo capitolo è uno dei primi capitoli è lo sciopero dell'affitto, no? sostanzialmente l'idea dello sciopero dell'affitto è le migliaia di persone, di famiglie che non possono pagare l'affitto anche ai privati in questo momento di enormi difficoltà economiche, ehm, se vengono visti come Persone individuali in difficoltà eh, ovviamente hanno molta meno forza contrattuale, cioè hanno molta meno forza anche verso l'opinione pubblica che non se noi li leggiamo come scioperanti, nel senso ehm, collettivamente eh, smettere di pagare l'affitto forse è l'unico strumento che ci rimane per fare in modo che il mercato degli affitti si fermi o cali, insomma, si adatti alla realtà eh, della popolazione. Il prezzo di un affitto, eh, come il prezzo di acquisto di una casa, non dipende da nient'altro che da quanto le persone siano in, sono in grado di pagare. Quindi finché non ha, questa negoziazione non, si, eh, non viene posta da parte di, eh, degli inquilini, eh, naturalmente la tendenza de della proprietà e soprattutto della grande proprietà è sempre quella di alzare e mantenere alto, no? non è un caso che durante la pandemia eh, i, i portali immobiliari, eh, idealista, eccetera, eccetera, hanno continuato a tenere i prezzi alti, virtualmente, per poi abbassarli nelle negoziazioni individuali, perché quando non si riesce a vendere, non si riesce a affrontare, naturalmente abbassi. Però verso. Diciamo, l'immagine pubblica è stata che il mercato immobiliare non doveva calare, no? E qui c'è tutta una negoziazione in cui lo sciopero degli affitti, come lo sciopero in fabbrica, è uno strumento di pressione, per cui eh, noi abbiamo immaginato uno scenario in cui si ricompone un fronte collettivo che ristabilisce il diritto degli abitanti ad abitare e non solo il diritto, il diritto dei proprietari a fare profitti sulle case. Anzi, diciamo che stabilisce il diritto dei, dei degli abitanti come superiore al diritto dei proprietari a fare profitti e eh, che ha come strumento lo sciopero così come le, il, um, il diritto a che ne so, una giornata di otto ore o alla malattia o insomma, tutti i diritti sul lavoro sono sempre stati conquistati attraverso lo sciopero non solo delle persone che eh, o, o per esempio nel caso dei licenziamenti in una fabbrica no? non sono solo le persone licenziate che non vanno a lavorare, ma sono anche le persone non licenziate che non vanno a lavorare per protestare co contro il fatto che una parte de dei loro insomma, compagni colleghi sono stati licenziati. Nello sciopero degli affitti avviene la stessa cosa. Non è solo chi non può pagare a non pagare, ma potrebbero essere anche le persone che possono pagare, che in solidarietà, con chi rischia lo sfratto, smettono di pagare o si autoriducono l'affitto. Le autoriduzioni sono uno strumento di, di lotta storico di cui l'Italia è stata eh, non so se dire capofila perché comunque uno dei primi scioperi degli affitti è stato nel 31 a Barcellona, eh, ce n'è stato uno importantissimo in Argentina, qui a Roma ci sono state le autoriduzioni dell'affitto e delle bollette alla Magliana, insomma noi abbiamo ipotizzato durante i mesi della pandemia che uno degli strumenti con cui si può ristabilire il diritto all'abitare eh, in questo momento in cui tra l'altro oltre agli affitti sono insostenibili anche le bollette diventeranno sempre più insostenibili, potrebbe essere di nuovo quello dell'autoreduzione e quindi dello sciopero. Quindi da quest'idea che noi abbiamo elaborato eh, con un'infinità di persone sia in Italia che, che in altre parti eh, d'Europa, ehm, di fatto sono nati mh, più che sono nate delle cose, si sono ricomposte alcune alleanze, alcuni rapporti che sono stati almeno qui localmente dove sono io, io sono a Roma, eh, sono stati piuttosto utili, belli, interessanti mh, nel momento in cui è finita la, la, mh, il blocco degli sfratti, è finito il blocco degli sfratti, e sostanzialmente. Ehm, abbiamo iniziato a fare picchetti antistratto li abbiamo fatti con chi già li stava facendo e li ha continuati a fare, cioè con, con chi, chi, chi li fa danni. Noi in particolare qui ci siamo organizzati tra tutti eh, diciamo questo gruppo che si è formato durante i mesi del lockdown. Eh, quando è finito il blocco degli sfratti, abbiamo iniziato a fare questi picchetti soprattutto con eh, i blocchi precari metropolitani, con Asia USB, che sono sindacati, organizzazioni che hanno sempre difeso dagli sfratti ehm, le persone più vulnerabili, però ehm, in qualche modo si è creata una convergenza per cui la stessa battaglia che, che si stava portando avanti con, con il, eh, soprattutto nei, nei quartieri di case popolari, con le occupazioni abitative eccetera eccetera, piano piano si è iniziata a estendere anche agli affitti privati Ora, negli affitti privati, noi ci troviamo di fronte a tutti, tutto il mondo ci si trova davanti a questa grande difficoltà. Io vengo soprattutto, io sono stato per dieci anni, ho fatto parte del Movimento per la Casa in Catalogna, e chiaramente questo è il grande dilemma, nel senso non è la stessa cosa opporsi a uno sfratto di una, eh, ordinato da una grande banca che opporsi a uno sfratto ordinato da diciamo un piccolo privato. E questa chiaramente è una delle cose che abbiamo sempre discusso sin dal primo momento, nel senso quando noi abbiamo dovuto eh, difendere un inquilino di San Lorenzo, qui in quartiere di Roma, che eh, rischiava lo sfratto naturalmente abbiamo dovuto riflettere anche sul, sull'interesse e la necessità del proprietario o della proprietaria di rientrare in possesso eh, della casa. Però ci tengo molto a dire che eh, a, a dispetto di, di, come vengono, di come viene trattata la questione degli sfratti nella stampa mainstream, la stragrande maggioranza di persone che ci hanno contattato per difficoltà eh, con i loro padroni di casa erano persone che vivevano o in case di, non dico neanche grandi, enormi proprietari come Enasarco a Roma ad esempio, che è un fondo pensione finanziarizzato che sta svendendo decine di migliaia di case ai fondi immobiliari, a BNL, BNP, Paribas, eh, senso, enormi operatori immobiliari che tengono le case vuote pur di non affittarle o lasciarle a poco prezzo a persone in difficoltà nonostante siano state finanziate e autorizzate per aiutare il mercato, per ridurre la pressione eh, immobiliare oppure eh, investitori di real estate tipo eh, Ferrovie dello Stato Real Estate che è il paradosso di un'impresa pubblica finanziarizzata e che si dedica alla speculazione ma anche cosiddetti piccoli proprietari che in realtà sono degli imbroglioni questa, per esempio, è una parte che non viene mai raccontata. No? ho sentito tantissime volte dibattiti, qui in questo sono anche molto in disaccordo con l'Unione Inquilini, cui molto spesso cade, io credo, nella narrazione degli inquilini furbetti, che è la tipica narrazione no? di confedilizia, di spaziani testa, tutto questo, nel no? sempre risaltare gli inquilini furbetti. E la mia domanda, scusami Walter se, se critico, però preferisco mettere le cose sul, sul tappeto. La, la mia risposta è sempre ma i proprietari furbetti quando escono sulla stampa mainstream, nel senso che noi abbiamo un'infinità di sfratti ordinati da eh, assegnatari di case popolari, in particolare in piani di zona, che sono questa struttura ibrida no? di concessioni a costruttori, cooperative edilizie, che dovevano costruire a prezzi molto bassi e lasciare le case a persone, insomma che non hanno accesso al mercato immobiliare e che invece controllati da comune e regione e che invece si sono appropriati di queste case di cui in realtà loro sarebbero assegnatori, l'hanno hanno subaffittate, vendute, eh, per, insomma, ci hanno messo dentro eh, persone migranti, vulnerabili, eh, senza fare i contratti, negandogli la possibilità di avere la residenza, delle, degli impicci veramente disgustosi in cui comune e regione hanno sempre dato ragione agli speculatori. Ai concessionari non sono mai intervenuti per revocare la concessione, hanno negato le informazioni, hanno screditato gli, gli inquilini che provavano a avere giustizia e alla fine si sono rivolti a noi. Che, che abbiamo fatto? Abbiamo detto: 'Beh, qui, c'è cioè, questi sono diritti umani, però.' E qui viene il secondo passaggio, che è quello del, del... dell'ONU. No, allora, ehm. La cosa che ehm, credo che, che è importante dire è che eh, quando, dopo una serie di, di picchetti che abbiamo fatto a Roma, appunto quasi sempre con, con BPM e con Asia USB, sono state le, le forze che hanno sostenuto la, la creazione di, questo, di questa nuova rete, no? E a un certo punto ci è arrivata l'informazione da sta andando bene come tempi, Alessandro? Sì, altri due minuti cioè... così poi passiamo a Walter, sì, magari e poi sì. dopo a c'è arrivata l'informazione dalla Catalogna dove ho detto io conosco molta gente perché ho fatto parte di, di alcuni movimenti lì c'è arrivata l'informazione in realtà prima dal Portogallo e poi eh, insomma, dalla Catalogna insomma, siamo, perché abbiamo, nel frattempo abbiamo creato delle reti anche un po' internazionali di scambio di informazioni eccetera eccetera di, insomma strutture e movimenti che si trovano di fronte alla stessa contraddizione tipo abita a Lisbona no? e mh, che sostanzialmente eh, esisteva la possibilità di fare ricorso a di fare una comunicazione a un ente, a una, a una commissione del, all'interno delle Nazioni Unite che è eh, la Commissione per i Diritti Economici, Sociali e Culturali. Eh, questa commissione ha, diciamo vigila sul, sulla, su, de, su alcuni trattati che l'Italia ha sottoscritto, un trattato in particolare. Eh, in cui si eh, dichiara il diritto di tutti ad avere una casa, sostanzialmente. Mentre il diritto alla casa non c'è nella nostra Costituzione, però nella nostra Costituzione c'è il rispetto di alcuni trattati firmati dall'Italia e in uno di questi trattati c'è scritto che eh, tutti hanno diritto a una casa. Siccome il trattato stabilisce una commissione che vigila sul fatto che la, istituzioni, le istituzioni locali di ogni paese membro dell'ONU devono eh, rispettare questo trattato se chiunque, qualunque privato cittadino, non deve essere un avvocato, non deve avere soldi per fare un ricorso in tribunale, qualunque privato cittadino che fa una petizione alla Commissione dicendo in questo caso specifico eh, noi crediamo che il trattato non è, non, sta, non è rispettato, che le istituzioni non stanno vigilando per, eh, per il rispetto di questo trattato, la Commissione può intervenire e dichiarare la sospensione di un'azione un giuridica come uno sfratto. Per cui eh, noi siamo arrivati a questo punto alla decima, dodicesima volta in cui scriviamo eh, una di queste petizioni all'ONU e l'ONU interviene, la Commissione interviene chiedendo al Tribunale di sospendere lo sfratto. Il Tribunale recepisce questo ordine di sospensione preventiva No? Temporary measures, misure temporanee di sospensione, recepisce, ordina ai, ai, come si chiamano, ai, agli, agli ufficiali giudiziari di non sfrattare quella persona finché non lo valuterà un giudice. Adesso siamo arrivati al momento in cui i giudici stanno iniziando a valutare. È il primo di queste il primo la, la prima causa che noi abbiamo iniziato con uno sfratto di maggio del 2021 di una persona che era proprio diciamo stata imbrogliata da uno di questi assegnatari di un piano di zona qui a torpignattara dopo aver fermato fisicamente lo sfratto infilandoci noi tra la polizia e la casa impedendo fisicamente alla polizia di entrare in casa non è piacevole farlo però è stato necessario perché se quella persona fosse stata sgomberata eh, noi non avremmo avuto la possibilità di fare ricorso all'onu e l'onu non avrebbe avuto la possibilità di far rispettare i suoi trattati internazionali che ha fatto firmare di fatto abbiamo fatto un favore allo stato italiano aiutandolo a far rispettare i trattati che ha firmato quindi eh, a questo punto che cosa è successo eh, il tribunale ha eh, rinviato lo sfratto ha stabilito una data per un'udienza l'udienza c'è stata a fine novembre e il, eh, la giudice si è presa un po' di tempo per rifletterci, poi ha detto per deliberare e poi ha detto finché la Commissione ONU non valuta se questo strato si può o non si può fare, noi non lo possiamo fare perché l'autorità dell'ONU è superiore alla nostra. Quindi eh, in qualche modo eh, c'è stato uno scontro tra due diritti, che è un diritto locale, eh, diciamo, tutelato da, dalle autorità locali, e un diritto superiore che è vincolato dalla Costituzione italiana, che è quello alla casa. No? E sostanzialmente questa cosa è stata molto importante per noi, non tanto perché abbiamo una grande fiducia nelle istituzioni internazionali. Io mi permetto di dire che ho pochissima fiducia nell'ONU, mi basta guardare cosa succede in Palestina per, per bruciare completamente la mia fiducia nell'ONU. Però crediamo che in questo caso eh, aver... Inserito un nuovo livello di, eh, giuridico, non so se è il termine esatto, in, nella, nella decisione di mandare per strada delle persone sia stato utile anche strategicamente. Nel senso, crediamo che sia molto importante che le istituzioni italiane finalmente si rendano conto che il diritto alla casa è un diritto superiore al diritto di fare profitti sulla casa, e forse quello di rinviare le istituzioni locali. Agli accordi internazionali che sono stati firmati è strategicamente il modo migliore per arrivare a una situazione in cui non siamo costretti a fare petizioni all'ONU per evitare che le famiglie finiscano per strada. Insomma, questo è un po' il quadro generale. E la ragione per cui abbiamo scritto questo manuale è perché noi non possiamo fare fisicamente. Io la, la prima petizione che ho fatto ci ho messo due settimane. Le successive ho imparato a farlo un po' più velocemente. Eh, io in particolare poi conosco l'inglese, quindi per me è stato un pochino più facile, però non è possibile delegare tutto a uh, delle associazioni, è importante che le informazioni che, eh, su come si fa questa petizione circolino e eh, che le persone siano in grado di farle, di farsi aiutare o non farsi aiutare, farle da sole, eh, insomma è importante che questo strumento, che è uno strumento di tutti, venga riconosciuto come come uno strumento accessibile da tutti e tutti. No? E io l'unica cosa che chiedo quando, ehm, si, a chi usa questo manuale e quindi a chi fa queste petizioni è di rimanere in comunicazione, perché è importante eh, che tutte le persone che adesso fanno delle petizioni apprendano dall'esperienza che abbiamo avuto noi, in queste 10-12 che abbiamo fatto, ma è importante anche che noi impariamo dall'esperienza degli altri, perché ogni storia è diversa, ogni petizione è diversa, ogni eh, caso è diverso e soltanto mettendo in comunicazione, mettendo eh, insieme le informazioni che abbiamo dai singoli casi, riusciremo a capire qual è il modo migliore, non solo per far accettare queste petizioni e far intervenire l'ONU, ma anche per passare a livello successivo, cioè fare in modo che siano le istituzioni italiane a difendere il diritto alla casa dei, del, degli abitanti, eh, de, de, degli abitanti di, di, di questo paese e che non siamo costretti a ricorrere a, a, a queste istituzioni internazionali mm, le cose generali l'ho dette se credo che Alessandro dopo voleva che parlassi un pochino anche più della situazione europea e quindi se, se credi che poi ci sarà un altro momento per parlare sì, di altre dopo, cose do, me ne sto facendo, zitto. ci torniamo Ecco, io adesso chiederei appunto a Walter De Cesaris di dire eh, dell'Unione dell Inquilini, un'organizzazione un storica che si è battuta eh, da decenni, si batte diciamo per i diritti eh, all'abitare, eh, di, di, di delinearci un po' ecco, da, dal suo osservatorio, quindi di un'organizzazione anche che ha migliaia di persone associate eh, in tanti luoghi d'Italia. Ecco, di darci un po' un quadro dal, dal punto di vista, appunto, dell'unione inquilini rispetto a qual è la situazione, appunto, del disagio abitativo in questo momento in Italia. Prego. Sì, eh, grazie. Senti. Oh, io innanzitutto eh, mi devo scorsare con voi, ma a, a Roberto glielo già gliel'avevo già detto. Io eh, devo portare mio figlio a una visita medica, è eh, importante. Eh, alle 6 e 10 io devo andare via perché devo andare a prendere il fio e portarla, alle sei e mezza c'è la visita e io, Perfetto. quindi a, a quell'ora me ne devo andare proprio. Va bene, ne ah, teniamo conto, ti facciamo parlare. Ecco io, no, no, di ma prima non, non c'è bisogno, cioè, non chiedo nessuno, no, no, è, è, era solo per era solo per, per eh, insomma, per correttezza, ecco, per dirlo, e, e, e dire che invece io penso che sia molto importante l'interruzione che, che apriamo oggi perché penso che la dimensione europea ci aiuta moltissimo. Io trovo, almeno nella mia esperienza, per, per, quanto, per quanto questa sia mediocre, insomma, però io nella mia esperienza, ho. Ecco, Noto che il dibattito eh, politico sul tema della politica abitativa in Italia sia tra i più provinciali che esistono. A me mi è capitata una cosa che mi ha lasciato inorridito. Cioè, Allora, eh, ai tempi del secondo governo Conte, non so come mai, siamo riusciti a avere un'interlocuzione con il, il ministero quello delle politiche europee perché volevamo avere un'interlocuzione per capire quello che stavano elaborando rispetto al PNRR sulle, e, sulle e sulle politiche abitative. Poi tra l'altro il governo Draghi ha stravolto ulteriormente ha fatto un'operazione assolutamente diciamo, negativa eh, da, quel, da quel punto di vista, lì qualche spiraglio oppure pure, ci sembrava che ci fosse e allora ho trovato che c'era lì, noi parlavamo con uno che comunque era il, era il diretto collaboratore del ministro e persona molto informata, diciamo, sul PNRR, su tutto quello, cioè da circa 20 giorni, era circa il novembre dell'anno scorso, da circa una ventina di giorni, insomma, era stata approvata a Parlamento Europeo un'importante risoluzione sul, eh, diciamo, mi sembra che la principale, il promotore sia una deputata del gruppo dei Verdi, ha determinato un'importante risoluzione sui temi delle politiche abitative e noi quindi nell'interlocuzione diciamo, oh, ma c'era questo fatto, no? E ho quello ci cioè, guardava e ci diceva, ma io non so niente, anzi, ma mandate per favore, diciamo, eh, e quindi per, per dire, no, del, ed era un interlocutore interessato, ed era un interlocutore, diciamo che, ne so, che era un interlocutore ed era un interlocutore interessato. Quindi io penso che, che la conquista del, cioè se noi riuscissimo a conquistare una dimensione, diciamo europea, nel, e, e porre il dibattito eh, europeo dentro al dibattito, diciamo così, pubblico del, sul tema delle politiche abitative, sarebbe un, un piccolo salto di qualità. Oh, quello che volevo dire è questo. Allora, eh, la situazione è quella che voi descrivavate. Io nella nostra, quindi non è che ci stanno tanti, tanti giri di parole, insomma, no? 150.000 sfratti immediatamente eseguibili e che stanno cominciando, diciamo, e cominciamo concretamente a ballare nei territori, perché comunque eh, eh, i comuni non hanno alcuna possibilità diciamo tra virgolette neanche alcuna volontà di affrontare la questione e dal punto di vista diciamo del determinare condizioni di governo della anche minimamente diciamo del governo della diciamo del della questione sfratti nel senso del, del passaggio da casa a casa e questo non ha non si verifica non si verifica pensate quello, quello che dicevi tu Alessandro nella tua introduzione, un, un elemento più, a Roma nel, nel 2021 risulta che siano state segnate in tutto 46 case popolari su una cotatoria che siamo intorno a 13.000-14.000 diciamo, 13 persone. No? Oh, e di questi, come diceva appunto Stefano, eh, il 90% degli sfratti ormai è per morosità, il 90% degli sfratti è per morosità, 40 anni fa era il 30% degli sfratti per morosità quando diciamo, il canone era comunque collegato con un elemento oggettivo, oggi con il libero mercato è, sono, è il 90% degli sfratti per morosità. 650.000 famiglie sono, diciamo utilmente collocate, anzi potremmo dire inutilmente collocate nelle crototorie, cioè nelle crototorie delle case popolari, scusate, vi riconosce, riconosce un diritto che non, però non viene, però diciamo, senza, non, alcuna, senza, è, avere, è, senza avere alcuna risposta. è esigibile diciamo come diritto in effetti. Sì, no? sarebbe un diritto, diciamo, sono con le, cioè, i comuni certificano che avrebbero diritto su base delle leggi regionali esistenti, no? però che rimangono, diciamo, senza alcuna risposta. E I dati che ha pubblicato recentemente l'Istat sulla povertà in Italia, diciamo all'indomani, anche diciamo dentro all'acuirsi della pandemia, ci dice che, le famiglie in affitto residenti sono circa il 18%, delle, cioè famiglie circa il 18 delle famiglie, diciamo, no? Ma rappresentano il 43% delle, del totale delle famiglie in povertà assoluta. Una famiglia su quattro che ha un minore che è in affitto è in povertà assoluta rispetto a una media, diciamo, di circa il 14%, eh, una su 14 nella media generale. Qual è il punto, il punto che secondo me noi dobbiamo avere ben chiaro in mente che questo non, non disegna una situazione diciamo questa non è un'emergenza questo è il risultato cioè, di una politica diciamo la politica eh, il risultato di una politica diciamo sul punto sulle politiche abitative ecco e in generale sul governo delle, del territorio e delle città ha portato a, a, questo, a questo risultato in questo c'è la narrazione tossica di cui diceva, di cui parlava Stefano, io concordo, diciamo, onestamente pure a me un paio di volte mi hanno fregato, io lo riconosco che mi hanno fregato, perché? Perché infatti adesso abbiamo parlato tra di noi, abbiamo deciso, noi non partecipiamo più a trasmissioni in cui, che ne so, ci chiedono, ah voi che ci avete, dove, portate una famiglia, portate così, e poi poi altri ne discutono nello studio. Cioè, soltanto se noi siamo ammessi in una discussione, perché c'è una narrazione tossica, che è la narrazione tossica, che secondo me è dubbia, una generale, no? Perché è la cosiddetta teoria falsa e bugiarda, diciamo, del, del cosiddetto della cosiddetta zona grigia, no? Per cui oggi no, è una narrazione che, insomma, diciamo anche nel mondo, diciamo, tra virgolette del... del del movimento sindacale più in generale non noi a di la verità però a me mi sembra però noi no però posso anche sbagliare qualche volta possiamo anche aver detto qualcosa di sbagliato però non lo pensiamo assolutamente cioè il fatto no, che oggi ci sia e tu devi che la politica diciamo della casa dovrebbe pensare a quelli che non sono così ricchi da poter stare nel mercato privato ma non sono così poveri per poter avere una casa popolare e che quindi devi intervenire perché è bugiarda? Perché è bugiarda? Perché sostanzialmente questa fascia grigia, diciamo, non c'è più. O comunque tende, diciamo, sostanzialmente a, a, a, a, a, a non esserci. In secondo luogo, in secondo luogo, è, è falsa perché comunque sostanzialmente è fatta per un altro scopo. Non per dire bisogna fare anche quello. Perché si pone qui, perché si pone, diciamo. Eh, quella si, diciamo, si declina la politica sociale della casa in quella direzione perché si vuole fare un'altra cosa rispetto a quello che è il problema fondamentale, che è quello dell'aumento dell'offerta di alloggi a canone sociale, di edilizia di residenza pubblica a canone sociale, che è quello il punto fondo. perché se tu non affronti quel problema non dai in alcuna risposta alla sofferenza abitativa che c'è. sta. Quelle 650.000 persone, che sono la punta dell'AE ai 150.000 sfrattati che sono punta dell'iceberg di una sofferenza abitativa strutturale che è data dalle quelle 650.000, quelle 860.000, cioè del fatto che ci sta un punto che è quello. E poi è bugiarda, ipocrita e bugiarda, perché come insomma io questo è un'analisi, no, ma non fatto così perché io su questo pure sono d'accordo con Stefano. Tu con la destra hai detto che bisogna pensare al social housing, perché poi lo chiamano con questo termine, il social housing, con la sinistra hai distrutto il social housing esistente, con le realizzazioni, con le opere diciamo, di privatizzazione e di, eh, e di mh, finanziazione speculativa di tutto il patrimonio pubblico non statale, quindi gli enti, le ferrovie, tutto quello che c'è sta, che tutti... A, tutti alloggi costruiti con i contributi pubblici e quindi se è stato costruito con i contributi pubblici tu anche se hai cambiato natura giuridica non puoi pensare che quello te lo erediti e, e lo trasformi in un'altra cosa perché questo non sta secondo noi non è non è diciamo quindi tu qua a destra parli del social housing e qua a sinistra distruggi quello che c'è il social housing che fai ha un altro target addirittura tu vedi perché perché chi lo attua lo attuano i privati noi una volta ci hanno chiamato quelli casse Cassa Depositi e Presidi perché si erano incazzati, perché il nostro grande, cioè il compagno nostro che è, diciamo più elabora, che è Massimo Pasquini, ha fatto tutto uno studio per cui aveva dimostrato che c'era ancora un miliardo di euro fermo presso la Cassa Depositi e dei Presidi che, erano, che riguardava le case popolari e praticamente ah, ci stavano alle ah, mirabolanti, eh, mirabolanti sorti del, del social housing all'italiana che fanno loro. Un, è un meccanismo che pubblico privato, in cui il pubblico ci mette, ci mette diciamo, i finanziamenti e i privati sono gli attuatori, attuatori che attuano quindi come gli appare a loro, e, manco, neanche devono mettere le persone che stanno in graduatoria che gli dà il comune. Il centro a fasce di reddito che vanno attraverso questo meccanismo da, da quelli da 30.000 ma fino a 80.000 euro l'anno è quello che ci mette in quel chi è che poi saranno i reali assegnatari per quale, per quale tipologia di affitti per quale tipologia di affitti affitti che sono sostanzialmente quelli del mercato e quindi diciamo un'operazione che con il finanziamento pubblico si, si, si finanzia diciamo invece iniziativa di tipo, di tipo privato quindi non è un'emergenza è frutto di una politica e il PNR, e tutto quello che ci sta intorno è, diciamo non, non c'ha niente che riguarda fondamentalmente il tema di fondo, che è quello di come si incrementa il patrimonio pubblico e l'offerta pubblica di alloggi dei diritti e di resistenza pubblica al canone sociale. Perché se tu non hai le case, se tu non metti un... se tu non... Eh, non, non poni questo e non aumenti l'offerta, questo non ha alcuna... tu poi fa, noi facciamo i picchetti, possiamo fare tante cose, ma poi diciamo alla fine eh, rimani sempre lì. Allora, eh, quello noi che, che stiamo a fare questo periodo? In, nel nostre, nelle città dove siamo presenti, i compagni nostri fanno i picchetti antisfratto, eh, li stiamo facendo in tutta Italia dove ci stiamo, Apriamo vertenze ai fini della, apriamo vertenze per, perché nelle prefetture si aprino dei tavoli che permettano la graduazione, cioè quindi lo spostamento dello sfratto se non è possibile, il passaggio da casa a casa. Stiamo imparando, stiamo imparando eh, piano piano, coordinandoci. Adesso abbiamo imparato pure noi che bisogna coordinarsi perché bisogna imparare e avere l'umiltà di imparare quando uno comincia a fare una cosa. Il, eh, il, il ricorso all'ONU perché perché, eh, perché è una contraddizione politica che noi poniamo al, al, al governo italiano che è quella del, che tu hai firmato e ratificato trattati internazionali e poi non ti puoi permettere di, di realizzare sfratti in cui diciamo persone che avrebbero diritto a una casa popolare vengono cacciate via in cui tu dividi le famiglie tu dividi le famiglie per cui spezzi i nuclei familiari che mandi e, le e, donne e i bambini da una parte, da una parte, e, parte, e, parte, e, parte e i padri dall'altra e, e quindi siamo adesso stiamo crescendo sta cosa adesso anche, anche nella nostra esperienza avviene quanto si dice che comunque diciamo ci si presentano casi in cui ci sono sostanzialmente sfratti collettivi adesso stiamo valutando un problema di linea Divertenze e di anche all'ONU rispetto a sfratti e sgomberi collettivi come per esempio adesso stiamo vedendo a Roma in cui sono coinvolte decine di nuclei familiari dello stessa diciamo nel, nel che stanno nel, comunque nella stessa, nella stessa parte ora eh, qual è la, una prospettiva che ci si apre? Secondo me è questa qualche fatto nuovo c'è sta allora io beh, a Roma, per esempio, ultimamente è successo un fatto che io, noi almeno valutiamo positivamente, il prefetto ha chiamato i sindacati per fare una discussione sulla, eh, sulla condizione degli sfratti a Roma non ha, e i sindacati, non diciamo, l'Unione Inquilini, però alla fine pure il Sunia e il SICET non ci sono andati perché hanno detto, che non ha invitato anche i movimenti che sono, diciamo, parte fondante, diciamo, di questa lotta e di questa... ci devono essere coinvolti tutti quanti i soldati, ha visto una forte partecipazione, una forte partecipazione. Cioè, voglio dire, noi dobbiamo, insomma, costruire, secondo me questo è il punto di fondo in cui ci dobbiamo mettere, insomma, costruire una coalizione sociale, la più larga possibile, perché a fine sono... In... ...ha fatto al delle cose, ha fatto le comunità che comunque vanno nella direzione... Cose che noi, che noi diciamo. Alla fine, alla fine, siamo, so alla fine, alla fine, siamo tutti d'accordo su tre-quattro punti fondamentali: che il punto è che ci voglia uno, una nuova offerta dei casse popolari a canone esterno, due, che questo si può fare attraverso il recupero di uso del patrimonio immobiliare che è in disuso e ben in inutilizzato, a partire da quello pubblico, ma non solo quello pubblico che bisogna eliminare il libero mercato d'affitto e che bisogna eliminare una bisogna eliminare una fiscalità di vantaggio assurda che oggi esiste per la rendita immobiliare speculativa che è quella che per esempio che non si capisce perché un proprietario che affitta al libero mercato paga sull'affitto che prende meno tassi di quanto ci paga sulla stessa cifra un'operata perché per quale motivo per quale non c'è nessuna ragione per cui in, in Cometario deve pagare invece de, de, de, de, de, de euro. <trimenti> che prende per centinaia d'euro ci deve pagare un affitto. Oh. Non so che cosa succede, ma so io che so che suono. E, e, e, e questi sono gli effetti. <ride> <ride> sono gli effetti strani della tecnologia. Comunque adesso ti sentivamo meglio di prima. Prova di nuovo. Sì. Alte. Prova, oh, come sentite? Ti sentiamo poco. poco, però ti sentiamo, dai. Vai, vai. No. Ah, ok, comunque avevo finito. Okay. No, ma anche al il quarto punto. Il quarto allora, punto. Cioè, Secondo me, appunto, ci sono le condizioni e questo noi dobbiamo lavorare per la costruzione di una coalizione in cui tre, quattro cose fondamentali e diciamo tutte assieme. E poi ognuno continua le sue battaglie, con le sue parole d'ordine, con, con, con le sue modalità, senza rinunciare l'unico di questo. E se è comunque possibile intrecciare le nostre esperienze, le nostre lotte, le nostre forme di conoscenza, che non consentano di fare un passo, un passo, perché secondo me oggi queste condizioni cominciano completamente a esistere. Grazie Walter. Ecco, eh, Monica, tu hai sentito adesso l'intervento appunto di, di Walter, no? Ecco, eh, lui eh, in fondo dice... Eh, eh, il problema è stato creato dalla politica no? in qualche misura o, o, o volutamente o comunque diciamo per mancanza di attenzione rispetto ai fenomeni e ai processi e quindi lui dice la soluzione è una soluzione che è di mobilitazione de, de, diciamo, di, delle organizzazioni che lavorano con le persone in disagio ma è, è poi anche un problema appunto di, di rovesciare queste politiche che sono state Portate avanti negli anni e lui ha indicato anche dei punti molto concreti su cui lui ritiene che sia possibile avere una convergenza, sicuramente dalla, dalla parte dei chiamiamoli movimenti diciamo, per il diritto alla casa. Ecco, eh, però ecco, anche magari appunto di qualche forza politica. Ecco, quindi adesso siccome tu rappresenti, diciamo, sei la responsabile delle politiche abitative di. Di fondazione comunista ecco io ti chiederei appunto di eh, magari di continuare questo ragionamento che faceva Walter eh, aggiungendoci il pezzo politico ecco da questo punto di vista prego eh, intanto eh, per capire un pochino diciamo almeno da parte nostra il giudizio che diamo su questa situazione è drammaticamente ironico, non c'è niente di più stabile in Italia dell'emergenza abitativa, perché è, è scandaloso. L'emergenza abitativa ha più di 30 anni e, e batte qualunque, ed è vero che non c'è stata volontà politica nel risolverla perché questo era uno dei leitmotiv che si era iniziato vent'anni fa anche con l'unione inquilini, spariti Fondi GESCA, non è stato fatto più nulla, non sono state più trovate risorse. Io credo che sulla casa si misuri anche quanto siano simili centrodestra e centrosinistra, perché tutte le leggi regionali, la casa è di competenza regionale, tutte le leggi di riordino dell'ERP, via via approvate dalle varie regioni, hanno un filo conduttore comune e simili nel riformare le leggi che siano giunte di centrodestra e che siano giunte o che siano giunte di centrosinistra. Per esempio, l'ultima in Toscana è proprio sulla legge regionale rifondazione aerea e maggioranza, che rifondazione viene buttata fuori per approvare una legge simile a quella ligure e a quella, e a quella eh, lombarda. In parole povere, alla scelta, perché ho una scelta di non aumentare il patrimonio pubblico, erpa, canone sociale, si sceglie di diminuire la platea degli aventi diritto a, ad entrare nelle graduatorie. Perché è vero che le graduatorie sono composte da 650.000 perso, famiglie, persone e famiglie che hanno ufficialmente diritto alla casa, a cui questo diritto, questo le condizioni per avere l'assegnazione di un alloggio ci sono e sono riconosciute, ma queste 650.000 persone non corrispondono più alla platea reale de, di chi ha bisogno perché le leggi sono fatte per buttar fuori famiglie e singoli, persone che a tutti gli effetti avrebbero diritto alla casa. Questo è il filo conduttore di tutte le leggi regionali che sono state approvate dall'effetto più scandaloso, dal criterio più scandaloso dei dieci anni di residenza, poi ridotti a cinque per il primo annullamento sulla legge regionale Lombarda, le altre regioni, la Toscana si era attestata a cinque anni di anzianità nella regione, però surrettiziamente aveva introdotto nel capitolo dei punteggi dei punteggi aggiuntivi per ogni anno che stava in graduatoria cioè eh, aveva rintrodotto indirettamente i dieci anni tra centrodestra e centro-sinistra si è misurato su come si fanno approvare e passare queste leggi in Lombardia con quella brutta legge approvano anche l'aumento dei canoni per eh, gli affittuari degli alloggi pubblici per le famiglie in Toscana fanno quella brutta legge dove sei cinque anni di anziani eh, di, anzia, di residenza per i fuori regione c'è un punteggio annuale per chi è presente in graduatoria eccetera eccetera però non toccano gli affitti e quella legge è passata con rifondazione in totale solitudine perché ha avuto l'assenso eh, di tutti i sindacati ufficiali. Su questo era stato oggetto di discussione accesa anche tra me e Simoni, che invece va ricordato per l'ottimo lavoro che, eh, che ha fatto eh, e per la generosità che ha avuto per tutta la vita su questa questione. In quel caso invece ci fu uno scontro violento perché... Non, era, non si poteva dare un voto favorevole pur riconoscendo dei difetti quando i difetti hanno quella portata lì ecco centrodestra e centrosinistra sono stati uguali non si mettono risorse per aumentare il patrimonio abitativo per aumentare l'offerta si individuano meccanismi per smaltire. Pensate che in piena pandemia l'anno scorso è stato rifatto il bando, al bando si accedeva solo in via telematica con tutto chiuso, sindacati chiusi, sportelli chiusi, per cui proprio le famiglie disagiate, le quali è probabile non abbiano un computer in casa per fare la domanda, sono rimaste fuori. Questa è un pochino eh, la furbizia. Allora, sui punti che diceva eh, Walter, io sono eh, ovviamente perfettamente d'accordo. Intanto anch'io condivido a fondo questo, questa farsa di giudizio, di dare un aiuto alla zona grigia. E sì. oggi è quello che teorizza la Lega. La Lega addirittura invoca la solidarietà dei proprietari ai quali si nega l'accesso alla casa con questo bloccando la possibilità dell'esecuzione dello sfratto quindi nascondendo la grande proprietà speculativa e finanziaria dietro il piccolo proprietario semmai, semmai che possiede quell'unica casa lì ecco la cosiddetta fascia grigia è stata la copertura per giustificare il non investire allora io credo che oggi il primo punto, anche perché nell'edilizia spesso che si nascondono le eco-mafie, sono nei grandi appalti, eccetera, eccetera, è che il diritto alla casa fondamentale no, di, per sé, di per sé non supplisce al diritto all'abitare, credo e quindi la filosofia di finire confinati in fondo alle periferie più... Eh, più eh, più prive, più povere di servizi vada, vada evitata, a, eh, noi dovremmo legare alla, al primo punto, quello dell'aumento del patrimonio, una piccola parola, il recupero di tutto il patrimonio residenziale a qualunque titolo pubblico e vuoto che sia compatibile con la residenza per togliere l'alibi perché ogni volta che si è detto per esempio a Firenze il patrimonio vuoto ci dicono ma come la corte d'appello e la corte d'appello era un convento sono dei saloni è evidente che no non ci si fanno appartamenti e ci citano tutti questi palazzi nobili sedi ideali per teatro associazioni eh, musei, ci citano quelli, allora a dire eh, il blocco immediato del cambio di destinazione di tutto il patrimonio vuoto, dismesso, compatibile con la residenza. Perché questo ci permetterebbe di intervenire su un tessuto urbano consolidato e quindi di avviare intorno a questo anche delle politiche di rigenerazione urbana e di riqualificazione urbana. Quindi lo, almeno noi come Rifondazione Io sono profondamente convinta di questo patrimonio pubblico compatibile con la residenza per togliere l'alibi. Legato a questo credo che laddove ci siamo, laddove ci sono sedi, eh, forze, compagni, questo elenco lo dobbiamo fare noi. Va fatto un elenco che sia eh, pubblico e, e accessibile, leggibile, deve diventare patrimonio di tutto sapere che case ci sono e che quindi ha una volontà politica quella di non mettere queste case alla, eh, alla disponibilità del bisogno casa. Il secondo punto, io credo che eh, vada rotto il meccanismo dell'omertà che c'è, non nostra, eh, dell'omertà che c'è intorno agli sfratti eseguiti con la forza dell'ordine. Anche qui si può dire sono furbetti, si può dire sono, non pagavano la casa ma avevano a Firenze. Piace il Mercedes, piace citare, non so perché, il Mercedes parcheggiato sotto. Non il BMW, ma il Mercedes. Qui eh, abbiamo un problema di Mercedes. Eh, invece eh, eh, a, a, noi dobbiamo, oltre che essere presenti agli sfratti, eccetera, dobbiamo incominciare a filmare questi sfratti. Dobbiamo avere persone che dicono che si sta sfrattando. Si sta sfrattando una famiglia, si stanno sfrattando dei bambini si sta sfrattando una persona dettata che ha le bombole d'ossigeno e i cannellini, perché è troppo facile dire chiamate l'ambulanza e portatela all'ospedale. Allora bisogna rompere questo silenzio e eh, tutte le volte, per esempio qui che siamo riusciti a rompere eh, questo oscuramento, delle, eh, delle risposte ci sono state. E quindi questo è il secondo punto. Trovo che su questo eh, siamo tutti indietro. Eh, facciamo uno sforzo enorme, eh, sia eh, gli sportelli dell'Unione Inquilini, là dove ci sono, sia i nostri sportelli casa. Facciamo uno sforzo enorme per presenziare, contrastare, difendere dallo sfratto, ma non abbiamo ancora questa pratica del filmare quello che avviene dell'intervistare per poi eh, eh, facciamo un canale facciamo mettiamolo decidiamo una piattaforma ma va rotto questo silenzio le persone devono sapere chi si butta in mezzo alla strada su questo ne sono profondamente convinta perché fin tanto rimane nell'immaginario, fin si si permette di credere che chi viene sfattata è tutto sommato una persona che se lo merita potranno continuare in questo eh, diciamo in questo in, in questo modo e poi l'ultimo punto eh, l'altro punto credo che sia davvero di rimente il riuscire a ripristinare le commissioni prefettizie e forse davvero su questo eh, questa pratica diciamo del ricorso all'ONU forse almeno da parte nostra eh, eh, ancora viene poco conosciuta e poco praticata andrà invece approfondita anche nello spirito che diceva Stefano poi di costruire questo sapere collettivo di come sta procedendo. Anche questo è un modo per uscire, per, per rimettere in rete, nel circuito, tutte le famiglie che subiscono questo attacco, perché la cosa più pesante è la solitudine nel quale si ritrovano e su questa solitudine spesso alla fine eh, eh, l'hanno vinta perché si rassegnano. La Toscana è scandalosa, penso anche altrove, ma essendo tutto sommato una terra dove eh, ci si creda ancora benestanti e dove tutto sommato si tende a nascondere la povertà, mentre è evidente che la forbice sociale si è allargata qui come nel resto d'Italia, che la zona grigia è sparita, che la disoccupazione, sottooccupazione o inoccupazione... È stata pesante qui, come nel resto d'Italia, ma pesantissima qui. Si pensa a quanto si vive eh, di turismo. Eh, credo davvero che eh, bisogna avere il coraggio di far conoscere e anche eh, di, di scuotere perché le persone in povertà conclamata che invece si, si ritrovano. Per ora mi fermo qui. E eh, eh, eh, su questo aspetto di costruire una coalizione eh, sociale su questo si sfonda eh. una porta aperta o si riparte dai, oltre che dai contenuti anche dalle pratiche perché è facile condividere e fare se poi si fa tutt'altro non si fa nulla a poco senso il fatto di costruire una coalizione sociale è davvero di rimente per esempio qui a Firenze abbiamo costruito un coordinamento di tutte le realtà quindi anche unione inquilini ma di tutte le realtà di movimento che sono impegnate su questo sul fronte del diritto all'abitare del e del contrasto eh, diciamo agli sfratti eccetera, noi qui la stiamo già sperimentando. Penso eh, che sia fondamentale o riusciamo a costruire un coordinamento di questo tipo e quindi è l'unico modo tra l'altro per dare speranza a chi vive il dramma dello sfratto. Grazie. Beh, io adesso eh, chiederei, siccome eh, Walter appunto aveva fatto questa aveva introdotto questi quattro punti eh, dopo l'intervento di Stefano, chiederei a Stefano di anche un suo punto di vista su quanto detto, cioè in particolare rispetto a questa apertura che insomma mi sembra interessante no? di, di costruire insieme eh, questa coalizione sociale, politica, eh, che si batta diciamo, per un oltre che per, diciamo, il tema, sul tema degli sfratti ma anche più in generale rispetto a, al sovvertimento di queste politiche eseguite negli ultimi 30 anni che sono poi eh, la causa e l'origine di, del disastro che stiamo vivendo in questa, in questa fase. Prego Stefano. Grazie, Le, sì, io cioè, ovviamente tutta l'azione diciamo mia, nostra, è stata sempre mirata all'unificare, cioè a costruire delle, delle strutture più ampie eh, di, di, di lotta nei confronti de, del, del capitale finanziario e dell'uso del e della, dell del patrimonio immobiliare per fare profitto invece che, che per, per abitare. No? E, però ci tengo anche a dire che secondo me bisogna anche costruire un'analisi che si adatta ai tempi e che si adatta al, a, al contesto europeo in cui ci troviamo, al contesto proprio del, delle trasformazioni politiche che ci sono state, perché se molti elementi di continuità eh, ci stanno rispetto all'azione di quello ehm, che veniva chiamato credo che valentino parlato che l'aveva chiamato il blocco edilizio no? e, in realtà qui l'abbiamo superato il blocco edilizio soprattutto negli ultimi 10 15 anni qui quello che conta è l'intervento massiccio del grande capitale finanziario nel mercato immobiliare I, i, i, i piccoli palazzinari locali sono stati i piccoli palazzinari locali sono stati superati dalle banche le banche sono state superati dal grande capitale finanziario questi questo doppio diciamo passaggio. evoluzione passaggio del, del capitale a noi ci ritrova ancora con discorsi che hanno a che vedere con quando si lottava contro i palazzinari contro Uh, Armellini, eh, Scarpellini e Caltagirone mo, non è che sono diventati i nostri alleati, neanche per sogno, ma i nostri nemici sono diventati molto più grandi e molto più forti e in questo secondo me è importante avere molto chiaro innanzitutto che basta un po', scusami se lo dico in questi modi Monica, però basta stupirci del fatto che la destra e la sinistra abbiano eh, la stessa mh, No, eh, no, no, stesse... Io non eh, sono affatto no, ti dico... stupita, no? no, no, ti, no, dico no. Perché, ti dico perché. Io, però, credo lo... che vada a cominciare. Bisogna cominciarla. Io sono molto arrabbiata. Aspetta, fammi finire un attimo come, come la voglio mettere perché la voglio mettere in un modo in maniera diversa a seconda che sia centrodestra o centrosinistra perché queste leggi regionali. Sono Aspetta passate. Monica, scusa, fammi finire, fammi finire perché sennò mi perdo il filo passate. e non riesco, volevo dire, quando dico basta stupirci, voglio dire che eh, la convergenza tra centro-destra e centro-sinistra deve eh, considerare anche un'altra cosa, noi qui stiamo raccogliendo i cocci delle politiche di finanziarizzazione, di privatizzazione, di smantellamento di tutto il patrimonio comune e pubblico che è stato fatto in Italia, come in Spagna, come in gran parte d'Europa, ed è stato fatto sempre storicamente dalla sinistra cioè è la sinistra che si è occupata di tenere buone le proprie basi per poter regalare pezzi di, di patrimonio collettivo al capitale e soprattutto al capitale in questo momento al capitale, prima al capitale industriale adesso al capitale finanziario allora nel momento in cui ci accorgiamo di come funziona questa evoluzione ehm, Secondo me eh, il passaggio successivo, e qui contesto anche una cosa, una cosa piccola, diciamo che ha detto Walter, ehm, anche se capisco benissimo perché l'hai detta, l'Italia non è un paese provinciale, l'Italia è all'avanguardia di questo processo, l'Italia è l'unico paese in cui ha un emissario del grande capitale finanziario al vertice della struttura politica, cioè in altri paesi i grandi fondi finanziari sono riusciti a mettere i loro personaggi chiave, i loro personaggi in ruoli chiave, solo in Italia sono riusciti a metterlo presidente del consiglio. Io credo che questa sia una cosa di cui ci dobbiamo rendere conto perché l'Italia, come spesso è successo nel, nel corso della storia, è un laboratorio politico. In questo momento in Italia si stanno sperimentando delle forme di assoluta, eh, come si dice, eh, diversione no? del, del, del, delle politiche pubbliche verso l'arricchimento del capitale finanziario e questo io lo vedo nel mercato immobiliare perché è quello che conosco meglio ma lo si vede pure nella gestione della pandemia, nel senso lo si vede, in un, lo si vede nel, nella gestione della catastrofe climatica cioè la sinistra e, e, e, il, e il presidente del consiglio che ha favorito, eh, che è riuscito a piazzare lì dentro, fa solo ed esclusivamente gli interessi del capitale finanziario. A questo punto questo è importante rendercene conto. Diciamo che quello, più che essere di sinistra, possiamo parlare forse di un centro-centro-centro-sinistra. Sì, eh, vabbè, ci ha messo Renzi comunque, però molto, quello che volevo dire... Centro, eh. Sì, ci ha messo Renzi con i voti di gente ben intenzionata, capito che voglio dire? Con i voti insomma, eh, vabbè, no, non, non mi inolto perché poi non sono sì. un fine a lista sì. politico eh. io sto dando no, no, delle no, linee assolutamente... generali che credo. sì sì, assolutamente quello che volevo dire è che nel momento in cui ci rendiamo conto qual è il panorama in cui ci muoviamo, che poi non è molto diverso da quello che si vive in Spagna ad esempio, eh, favorito da, noi abbiamo un aggravante ulteriore che è i mezzi di comunicazione che sono ancora più corrotti, ancora più servili che nel resto d'Europa quindi questo influisce tantissimo perché, per esempio, in Portogallo pure c'è un assalto del capitale finanziario fortissimo attraverso il turismo, eccetera, eccetera. Ma i mezzi di comunicazione, cioè i media, sono molto più liberi, cioè hanno molto più margine di mettere i temi. Non hanno questo discorso degli inquilini furbetti come unico orizzonte, no, c hanno un discorso di. E tant'è vero che i movimenti portoghesi sono riusciti a inserire le case popolari nel PNRR perché. Per tre anni hanno massacrato, per non so quanti anni hanno massacrato l'opinione pubblica, i giornali per fare entrare questo tema. Il tema è entrato e il tema si è messo nel PNRR. E io questo lo dico perché sono convinto che l'unica strada è la mobilitazione. Siccome il fine delle istituzioni è pervertire ogni struttura, democratica ai fini del del, dell'arricchimento del capitale immobiliare questo fa sì che gli enti locali gli assessori, i sindaci tutti i mediatori sono stati convertiti in dei pupazzi non hanno, cioè Avrebbero la possibilità, ovviamente prima Walter diceva non hanno la possibilità o forse non vogliono intervenire, la possibilità ce l'hanno sempre perché i sindaci sono delegati alla salute pubblica, quindi se sbattono in strada, come è successo qui a Roma di recente, al Tufello hanno sbattuto in strada, una famiglia, questo tra l'altro è una riflessione che ho fatto con, con una cosa che mi ha detto eh, dell'Unione Inquilini, come si chiama... Eh, Cesare Ottolini proprio mi ha detto sbattere in strada una famiglia con due minori e costringere queste persone a rifugiarsi in una chiesa è una cosa su cui il sindaco ha diritto di dire questa cosa non la posso tollerare quindi potrebbe farlo se non lo fa perché non lo vuole fare o perché è sotto ricatto cioè tutta l'azione politica di, di, di, questa, eh, di, di, di questa classe eh, di, di, di... <ride> presunti leader è stata volta al mettere sotto ricatto tutti i livelli delle autorità locali per impedirgli di fare nulla che non sia gli interessi del capitale finanziario. Per questo io dico sono pupazzi, per cui sedersi al tavolo, cercare di convincerli, cercare di fargli capire, eh, la stessa idea di filmare a me sembra bellissima, ma in un panorama in cui comunque non arriveremo mai, cioè i nostri video non avranno mai la visibilità che hanno i video di Repubblica che mostreranno sempre e soltanto il, la versione, eh, come si dice, tossica che fa l'interesse de, della grande proprietà, poi non della piccola proprietà, della grande proprietà, perché qui è quello che anche tu dicevi Monica, se non sbaglio. Quindi secondo me questo è molto importante avercelo chiaro. Eh, L'unica strada, e qui io mi faccio proprio alla mia tradizione catalana dei sindacati de, della casa, in cui di fatto si rifiuta la negoziazione se non a partire da una posizione di forza, cioè soltanto nel momento in cui si impe impediscono fisicamente gli sfratti, in cui si crea un blocco sociale che sia in grado di imporre certe decisioni, che i politici devono venire al tavolo a chiedere di... di eh... Di, di arrivare a un compromesso. È per questo che io sono convinto che l'unica strada, come sempre, nell'avanzamento sociale è quella dello sciopero, cioè l'unico strumento che c'è a disposizione è lo sciopero. Io non so se deve essere uno sciopero degli affitti, uno sciopero del bollette, uno sciopero fiscale o quello che deve essere, ma non sarà cercando di convincere l'assessore locale a fare più case popolari che bloccheremo questa offensiva colossale del grande capitale finanziario nei confronti. Della, della, della vita democratica e del, e, della, e, della, e, del, e del bene comune insomma. Tutto questo per dire che eh, chiudo di, velocemente con la questione europea, qui noi non siamo soli nel senso la stessa battaglia la stanno portando avanti in Germania, in Olanda, in Portogallo, in Spagna eh, in tantissimi altri paesi con alterne vicende, nel senso in Olanda questa Dutch Housing Rebellion che si è svolto negli ultimi due anni in cui ci sono state manifestazioni colossali eh, per la casa a Rotterdam, a Amsterdam e in altre città olandesi, ha portato alla fine il comune di Amsterdam, ma non è che il comune di Amsterdam è ben intenzionato, il comune di Amsterdam si è trovato a dover prendere posizione a seguito delle mobilitazioni, L'ultima risoluzione, che io credo sia molto importante, anche se voglio verificare bene eh, come è andata, è che eh, è stata approvata una legge per cui qualunque eh, immobile che costi meno di 450 euro che viene comprato, chi lo compra è obbligato ad abitarci per quattro anni, il che vuol dire tagliare alle basi eh, l'investimento speculativo, perché tu non puoi comprare e rivendere, tu devi comprare e ci vivi per quattro anni. E poi se vuoi lo rivendi chiaramente all'interno di un quadro comunque non uh, di socialismo reale all'interno di un quadro comunque di mercato però in un quadro in cui si blocca un, un tentativo di speculazione importante un altro naturalmente il referendum di berlino a berlino hanno eh, fatto questo referendum in cui eh, la metà più della metà della popolazione ha dichiarato che eh, le, le proprietà immobiliari superiori alle 5 appartamenti eh, dovevano essere risocializzate, rinazionalizzate, insomma prese eh, dal comune e mh, questa cosa per esempio a Roma andrebbe fatta con il Nasarco, il Nasarco possiede 24 appartamenti, cioè, eh, sarebbe corretto dire che questi appartamenti che sono stati costruiti grazie all'intermediazione del pubblico, grazie a fondi collettivi, non possano finire nelle mani de delle, delle, delle grandi imprese e su questo c'è tutto un, un, un dibattito no? e, e chiudo anche perché Pure io tra un pochino scusate non me ne devo andare, però ehm, ehm, c'è molto dibattito su come arrestare la finanziarizzazione in ambiente accademico, c'è Manuel Alberts per esempio che è un ricercatore di Leuven che ha, ha scritto che ehm, le risposte alla finanziarizzazione devono essere multiple, una ad esempio è sui sussidi, cioè i sussidi non possono andare settoriali a una fascia di popolazione, come prima dicevo, questa fascia grigia. I sussidi devono essere distribuiti su tutte le fasce di popolazione, in particolare sulle meno, meno abbienti, no? sulle più bisognose, perché sono soldi pubblici. È normale che devono, non possono finanziare l'acquisto della casa e non finanziare eh, la, la, la possibilità di affittarla. No? Ora. Eh, non sono un grande fan, sono assolutamente un fan dei sussidi all'affitto che poi finiscono nelle tasche dei proprietari, però sicuramente sono molto meno un fan dei sussidi all'acquisto della casa, per cui eh, almeno se non sono bilanciati da, da aiuto a chi ha molto più bisogno. Un'altra dei metodi è depen depenalizzare l'occupazione, cioè se occupare gli appartamenti vuoti eh, non, è non è un crimine naturalmente l'impulso a tenere appartamenti vuoti per speculare viene ridotto no? e naturalmente un altro è il controllo degli affitti su cui pure c'è un dibattito perché io anche lì ho avuto delle divergenze forti con persone legate a un inquilini che insistono che il, il, il controllo degli affitti cioè l'equo canone era incostituzionale l'equo canone non era incostituzionale così come il controllo degli affitti non è incostituzionale il controllo degli affitti non è una misura rivoluzionaria, è l'unica pezza che si può mettere in una situazione di libero mercato su un bene essenziale come la casa. Cioè, voglio dire, nel momento in cui avremo il libero mercato sull'acqua e sul pane, come minimo bisogna rimanere, eh, bisogna mantenere un prezzo, un prezzo calmierato per chi non può accedere. La stessa cosa deve avvenire con la casa e con tutte le cose importanti. Per cui io credo che la battaglia sul controllo degli affitti deve essere prioritaria. E si deve accompagnare da una serie di altre, di altre battaglie che devono essere però sostenute da una mobilitazione. Non, non riusciremo mai a convincere dei parlamentari a fare la battaglia per noi, questa battaglia va fatta per strada. Bene, io direi che insomma possiamo, possiamo chiudere e, e vorrei dire che eh, vi ringrazio perché questo dibattito adesso Walter è andato via. ma Ecco, questo dibattito per, per noi, diciamo come Transform, in particolare per me, è, è, è stato molto utile e soprattutto mi ha, ci ha offerto una serie di piste di lavoro su cui poi eh, lavorare anche come riflessione, come approfondimento, come anche di, anche per, anche di ricerca ecco. e, e soprattutto per seguire... Eh, seguire diciamo un po' l'evoluzione dei fatti, quindi avere anche un po' un ruolo da osservatorio rispetto appunto a questo tema della costruzione della coalizione tra i movimenti. E quindi su questo credo che con noi come Transport posso dire, insomma, siamo interessati a esserci e quindi a essere, per quello che le forze che abbiamo, però, ecco, di occuparci di questo tema, seguendo un po' di, queste, di questi temi che sono stati sollevati stasera, ecco, come, come proprio eh, linee di lavoro, linee di, di approfondimento e di riflessione, dando il nostro contributo, ecco, anche, anche in una logica che, eh, che è quella che Stefano, eh, di cui parlava Stefano, che è quello di avere uno sguardo europeo, perché eh, effettivamente ci sono tante situazioni in movimento, ci sono tante esperienze, tante pratiche, che possono essere utili anche per noi, diciamo, no? come modelli di riferimento, come non c'è sempre, non bisogna sempre rinventare la ruota, ecco, ci sono eh, tante, tante situazioni e quindi eh, che possono essere utili anche per noi, per orientare, per arricchire gli strumenti eh, di, di questo movimento che speriamo appunto di riuscire a vedere, come dire... Che si metta in moto ecco, in questi prossimi mesi, che saranno sicuramente mesi difficili, considerando che eh, a parte diciamo, le minacce di guerra che, di cui in questi giorni si parla tanto, no? però andiamo incontro a un cambiamento delle politiche monetarie, eh, l'aumento dei tassi di interesse, eh, e quindi poi vedremo anche cosa succederà col patto di stabilità. E quindi il nostro paese sicuramente insomma è, è, è, un, è un bel laboratorio se non che è sempre molto sofferente, ecco, da un punto di vista, poi, eh, soprattutto dei, dei ceti popolari, no? Perché eh, sono, sono poi molte di queste cose sono, pensiamo soltanto alla stretta monetaria, significa sì, c'è l'inflazione, ma significa anche probabilmente bloccare l'aumento dell'occupazione se si fa un processo un po' troppo veloce quindi ehm, ecco quindi vi ringrazio e speriamo di appunto di rivederci presto magari anche appunto in una, una formazione un po' più allargata nella logica di, della coalizione ecco. grazie grazie eh, grazie, grazie a voi. Alessandro grazie non so se Monica voleva No no. No, qualche no, no, aspetto il prossimo appuntamento, comunque Assolut sarebbe, <ride> il, sarebbe un segnale estremamente preoccupante <ride> per i cosiddetti poteri forti, la nascita di una coalizione sociale. Penso li spaventerebbe molto, darebbe molta ecco. forza a noi. Eh, speriamo che succeda. È drammaticamente vero che non c'è un politico pronto ad ascoltarci. Sono d'accordo, si può far finta di prestare l'orecchio, però la sostanza è questa. O si ricostruisce davvero un forte impatto e una forte coesione, o se no davvero questa emergenza a casa continua a essere di una stabilità spaventosa. Grazie ancora, grazie grazie veramente. tantissimo a voi. Eh? E, come ha detto Alessandro, ci promettiamo di rincontrarci e magari anche in formazione più numerosa. Max, grazie io ancora. La prossima volta posso avvisare anche altre persone che fanno parte delle reti? Assolutamente, insomma, molto assolutamente. assolutamente. A presto. Grazie ancora. Ah, a e vi invito comunque a scaricare il manuale sul sito di Transform Italia e lo trovate in prima pagina, quindi Bene. è facilmente fruibile. Ciao. Grazie ancora a te, ciao Monica, ciao Stefano, ciao, ciao. Alessandro e buona serata.